salve salve a tutti salve cari amiche ed amici qui in un nuovo video chiaro non sarà più nuovo quando lo finirete di vedere ovvio quindi per voi possono essere nuovi tutti i miei video che non avete ancora visto però è un qualche cosa che anche nella rai si dice in una nuova puntata Certo, eh, tutte le puntate che vengono trasmesse per la prima volta sono nuove, quindi vabbè, eh, bando a questa diatriba, questo video lo titolerò Aspettando Babbo Natale. Che, in una situazione come la mia e come quella di molti, mi immagino che eh, debba, essere, eh, debba generare molte aspettative dato che io sono disoccupato ci abbiamo bassi introiti in casa quindi se non aspettassi babbo natale da chi me li potrei aspettare i regali ma naturalmente da nessuno sarebbe triste e non mi piacerebbe mica invece no io intanto ho fatto la lista dei device che vorrei comprare perché mi sento molto risentito e dispiaciuto che il tablet che mia madre mi ha regalato lo scorso natale eh, abbia deciso di funzionare male e ogni volta che lo, posti, lo portiamo al server l'assistenza eh, gli ripara la placca gliela cambia però nascono nuovi guasti mi sono veramente rotto e poi adesso c'è la garanzia estesa perché quella della fabbricante euro case è scaduta dovrò andare a vedere che mi dicono nel magazzino ma intanto io faccio eh, i miei speranzosi progetti perché fra tutte e tutti voi mi potreste aiutare ad avere il mio eh, per esempio eh, apple iphone Plus, oppure eh, Samsung Galaxy Note 4, oppure HTC eh, One It's 9. E, insomma, tutti i migliori cellulari perché ho visto che è più facile riparare un cellulare che non un tablet, a meno che il tablet non sia molto costoso quindi, come dire. Per me babbo natale quest'anno c'è una mission impossible però se fra tutte tutti voi lo aiutaste a questo babbo natale a vincere una sfida impossibile quella di portarmi un regalo perché è difficile che venga in questa casa babbo natale per come stiamo messi ma vi ripeto, basta basterebbe che tutti voi guardaste tutti i miei video, che qua Babbo Natale arriverebbe tre volte quest'anno, la Befana cinque e le immagini si moltiplicherebbero per nove, potrebbero avvistare fra tutti 21 comete che c'entra questo no che l'avvistamento delle donne vabbè però voglio dire bisogna darsi da fare quindi io per tutta la comunità di youtube italia produco dei video per compartire condividere con tutti voi eh, i miei pensieri le mie idee però vorrei che anche la comunità di youtube italia compartisse eh, con me la diffusione dei video quindi io vi posto i video, però mi raccomando, una mano lava un'altra, aiutatemi, che Dio vi aiuterà. Guardate eh, per favore tutti i miei video, commentateli, eh, votate mi piace, metteteli ne, fra i favoriti, condividete il link. Posso, eh, pubblicate il link dei miei video in quante reti sociali è possibile piattaforme mediatiche perché così mi aiuterete a uscire dai problemi che forse condivido con tutte e tutti voi e in questo modo aspettando babbo natale si farà una realtà che cosa gli chiederei beh io un note quarto però non so voi che cosa vi piacerebbe regalarmi naturalmente non vi chiedo denaro ma se voi guardate tutti i miei video contribuirete a che YouTube mi dia del denaro quindi guardate tutti i miei video e poi nella discussione del canale dopo che avete guardato tutti i miei video scrivete quale dispositivo vi piacerebbe regalarmi E quindi se molti di voi guardassero i miei video, magari YouTube mi dà 100, 200, 500 dollari e poi ascolterò le suggerenze quelle che sono state suggerite più volte. Cioè se tutti voi mi dite un mezzo 7, allora io mi dovrò comprare un mezzo 7. Se tutti voi, la maggior parte, mi dite un note e quarto, mi dovrò comprare un note e quarto. Certo, poi bisogna vedere l'effettiva disponibilità di denaro perché se YouTube mi paga 100 dollari e il note quarto costa 600 e non me lo posso comprare se invece mi pagano 1000 dollari e il note quarto costa 600 eh, magari eh, succede che posso pure comprare qualcos'altro o mettere i soldi da parte quindi sta a voi che io possa aspettare babbo natale e sta a voi il tipo di regalo che Babbo Natale mi può portare? Eh, se molti guardano tutti i miei video, magari eh, chissà e poi un'altra cosa: io vorrei guardare i video di chi guarda i miei video. Quindi, più volte voi guardate i miei video, più volte io guarderò i vostri. Più votate mi piace i miei video, più io voterò mi piace i vostri video. Più me li commentate, non dico bene. Ma con onestà, e più io vi commetterò i vostri video, più vi iscrivete al mio canale, più io mi iscrivo al vostro. Però non fate che vi iscrivete, e poi vi cancellate. Eh, se non mi cancello anch'io. E quindi il mio dia. La, eh, la mia proposta è proprio questa: guardate tutti i miei video in modo da vincere insieme una sfida che youtube mi dia almeno 100 dollari e così mi fate fare un buon natale e vi ringrazio di avermi seguito fino adesso quasi quasi mi commuovo lo voglio il Samsung Galaxy Note 4 per favore fate uno sforzo e se invece vorrete moltissime volte il mio video magari arriverò anche per i fanatici dell'Apple a comprare un iPhone 6 Plus però per quello ci avrò bisogno di molte più visioni quindi forza e coraggio aspettando Babbo Natale e i suoi regali io vi sfido a farmi aspettare Babbo Natale guardando più di una volta tutti i miei video perché ci sia più di una visione in ogni video e se lo farete molti e se condividerete le visioni dei miei video in molti mi farete un grande favore ed io guardando i vostri video ve lo ricambierò allora d'accordo adesso faccio una vista windows ps come facevo una volta post scriptum invece in questo caso dovrebbe essere post filmatum che cosa è meglio secondo voi per filmarsi fare un video per youtube io di solito prediligo alla corta distanza i cellulari come questo che sto impiegando che è un eh, nokia asha 302 che già 3,2 megapixel che è buono io invece nel 2013 ho usato il mio cellulare che adesso ah, ecco ho qua che è un Samsung Galaxy 53 60. Poi ho usato il tablet in alcuni video, però purtroppo adesso gli si è fottuto l'audio il microfono. Quando gli picchio, gli tamburello il microfono registra ma la voce non la registra non so perché è un euro case marca fottutissimamente cattiva e youtube 710 mdq poi ho anche utilizzato una filmatrice la veri della eh, ilunga vc che è molto buona la eh, m eh, adesso non mi ricordo Beh, è una filmatrice video io vi chiedo a voi che siete magari più esperti di me che cosa mi consigliate nel caso in molti vedano i miei video youtube mi paghi per filmarmi perché di registrarmi adesso come sto facendo col cellulare magari con una telecamera frontale, di usare una filmatrice di quelle che hanno eh, magari 4K per cui ti pigliano tutto intorno e gli metti un cavalluccio, oppure una camera fotografica digitale o un cellulare o eh, qualsiasi altro, un iPhone, un iPod, eh, un tablet. Quindi nella discussione del mio canale, quando avrete visto tutti i miei video, oltre a mettermi il dispositivo spiegatemi qual è il migliore per poter fare dei videoclip per youtube perché ha miglior formato di video eh, migliore non so eh, obiettivo e tutte queste cose beh aspetto i vostri sagacci commentari e arrivederci